Buonasera, sono Laura Antichi e stasera vi volevo presentare uno dei migliori QR uh, code creator che si chiama R uh, Code Monkey. E, uh, è interessante perché è assolutamente free, perché crea codici QR personalizzati con logo, è disponibile... Um, l'opzione del colore ed è, ed è possibile generare codici QR per URL, testo, sms, email, telefono, V-Card, Macard, indirizzo, wifi e piattaforme social. Il codice può essere poi esportato in PNG e sono disponibili anche uh, formati vettoriali. È interessante ottenere l'estensione per uh, Chrome e andando quindi in Chrome uh, Web Store e uh, cercando R, Gold Monkey uh, per, um, uh, per Chrome. Questo è il sito. l'indirizzo HTTP. Punti slash, slash /www.quer code monkey.com. E come vi dicevo prima, è possibile. Quindi, generare un QR code da QRL, URL, text, mail, phone, sms, vicar, Macar, location, facebook. Twitter, YouTube, Wi-Fi, Events e Bitcoin. E noi eh, lo creeremo dal, eh, proprio dal, dal, dal URL. infatti nella zona Enter Content metto l'URL di riferimento, che è quella del mio WordPress, posso settare i colori. Ecco, del background, eh, anche secondo, eh, eh, secondo un gradiente, lui mi fa delle proposte. Posso naturalmente modificare queste proposte, ma quello che è importante è mantenere, eh, è mantenere un buon contrasto tra il colore di background e gli altri elementi della, del... Di, mm, sì, del logo del, eh, sì, del codice del QR code perché possa essere visualizzato facilmente dal mm, e, e quindi dal, eh, dal QR code reader. Quindi, vedete, posso eh, anche scegliere il linear gradient e anche il colore del. Degli occhi che rappresentano le parti che si trovano, vedete, uguali che si trovano uh, in alto uh, a sinistra e a destra e in basso a sinistra. Potrei anche modificare questo, non so, mettiamo un rosso uno scuro. Ok, della. Del almeno dell'occhio del centrale posso um, dare uh, customize design, cioè scegliere uh, delle, uh, delle shape per delle body shape per il nostro QR code e anche per gli uh, AI lascio quelle che ci sono che mi piacciono abbastanza e vado soprattutto ad aggiungere ritorno un attimo sopra eh, ad aggiungere il eh, ad logo image quindi upload image e eh, avevo già preparato un'immagine potrei anche utilizzare una di quelle che mi propone e, e vado a fare a, a cliccare su create qr code ecco vedete che è un qr code um, personalizzato colorato e ho scelto anche la sfumatura e quindi di, di grande effetto mm, effetto grafico andiamo adesso uh, a inquadrare con uh, il QR code reader, il logo e vedete che mi riporta al mio sito che adesso compare sul, sul cellulare. Qui c'è la finestra del, del cellulare, potete vedere quindi che il, il mio, la mia creazione. Del, del logo è, è, è riuscita ve lo consiglio soprattutto per gli studenti che possono creare innanzitutto i loro loghi eh, i loro QR code eh, personalizzati con, a, con i loghi importante il logo perché potrebbe identificare mh, sempre anche un argomento Esempio Aristotele eh, potrebbe essere un logo utilizzato dal, dagli studenti che trattano questo argomento in una unità di lavoro e eh, quindi potrebbero poi questi eh, QR code essere eh, raccolti in un padlet o, che riguarda Aristotele oppure in una, in una bacheca anche murale nella, nella classe ve lo raccomando a, anche per il fatto che è, uh, di, è free e disponibile per gli studenti di tutte le età e non ha bisogno di eh, particolari eh, cure per la registrazione. Il colore poi consente mh, di graduare eh, poi quello che si sta sotto come attività con eh, il mh, di graduarlo eh, con rispetto ai livelli di uh, contenuti che si vogliono dare al, uh, agli studenti. Buonasera.